Wow, oh, quanto sei formoso! Ah, no, aiuto! Eh, ma che ah. schifo! Ma, se, ma ci stavi provando con Gabri pure! Va, ma stavi smai... registrando! Sì, stavo registrando ovviamente, ma... Smai... Allora... Dai se allora non se spacchi ancora un'altra volta io ti giuro che ti faccio no, fuori scusa, con le mie mani riparo, su Minecraft riparo riparo Ai aiuto, tutto, ma scusa ma tutto. allora tu sei deficiente tu sei deficiente Gabri fuori fu vai e, via ciao ciao allora tu sei deficiente cioè a me sembra scusa, di parlare con un, con, con un deficiente spesso cioè ma sei ma che problemi quali sono i tuoi problemi mentali cioè io veramente boh ragazzi hai ragione, hai ragione. Oh, va bene e eh, cosa dobbiamo fare cosa dobbiamo la fare da casa diamante contro casa diamante ok va casa bene va bene, va benissimo molto okay. bene adesso iniziamo subito a fare un, una casa tipo un po' diversa dalla scorsa volta cioè facciamo anche un po', okay. un, un po una forma no tipo cioè, ovviamente tutto, tutto quanto coordinato cioè nel senso non deve essere uh, strana ok deve essere tutto È quanto... sì sì sì sì eh, nemmeno storta esatto tipo ecco stavi già sbagliando stai già sbagliando sì, esatto <ride> Sto fermo Guarda co Controlla Guarda così Praticamente Dovrebbe Devi cercare di emulare okay, la stessa okay. forma Ok vedi Ok ho capito Va bene va bene Esatto, proprio così. Proprio così. Molto bella. Molto bella. Sì, esatto, molto più bella rispetto alla e scorsa formosa. volta. Sì, è formosa soprattutto. Che a te piacciono le forme un po' <ride> eh, strane, sì. no? Eh, sappiamo bene che ti piacciono tanto le forme, a te. Tu sei un'appassionata delle forme, ma. Ancora, hai, hai rotto ancora una? Eh sì, sì, sì. Guarda che hai non rotto. ho ha rotto, almeno non credo. Sì, hai rotto, te lo dico io che hai rotto, ma stu... Dai, no, pure oh, le pappole hai rotto, però a sto punto. Scusami tanto. Eh. <ride> Scusa scusa Adesso ovviamente tira su questa casa Quindi forza io scelgo le finestre okay. Quindi windows Cosa ho scritto? Wando. Cioè cos'è? Windows ok Ok no window. Ok adesso io scelgo una finestra gialla Importante scegliere cioè, una sì, gi gi gialla perché è più bella gialla. No, ho scelto la finestra la città, città. Window. Ma dai, ma perché rosa. sono Ragazzi, perché sono deficiente? Cioè, nel senso, ditemelo voi perché io non lo so. Cioè, avrò qualche malattia strana. Beh, oh. Secondo me però neanche rosa. Rosa ci sta, dai. Non è così brutta. Beh, eh, però dai, diciamo che ci sta meglio il giallo qua. Ma cioè, qual è l'opposto dell'azzurro? Il, no, il, il giallo, no, il giallo, è il giallo, fidete di me. Mm, vabbè, mi fido. Le studio queste, cioè, non è vero mai nella vita. Cioè, ah, fare, vabbè, com ne, comunque, nello. ragazzi, io cioè, Adesso vi racconto un aneddoto se vi interessa. Praticamente io dovrei sapere i colori, no? Perché faccio un indirizzo che si chiama Grafica e Comunicazione a scuola. E però, uh, insomma, faccio un po' non so, non so molto <ride> bene i colori. Come? Questi non li ho mai saputi. E quindi. È eh, No. Non, non son dal topo. Ma quanto ignorante comunque. Ma che ne so. Cioè, mamma mia. Cioè, proprio. Poi. Fai, fai, mannaggia, no, fai Cosa io, sto, sto facendo io. la finestra? Oh? No, non sai farla, ovviamente. La so fare solo eh, io vabbè. la finestra. Hai ragione. Raccontami, raccontami tu un tu, tuo aneddoto. Tu, tu che è tipo di scuola? No, che schifo. No, non parliamo della scuola che fa schifo. La scuola No, esatto. Puttosto... No, non pensiamo alla scuola. No, infatti. Ti... Pe ma perché il tuo microfono fa schifo? Me lo spieghi? Cioè, perché <ride> quando tu parli a volte si abbassa? A caso. Ma come? Ma, sabba, ma io tengo di solito la stessa voce, cioè il stesso livello. Eh, si abbassa invece a volte, non so perché, cioè... Secondo non, me hai problemi boh, tu strani. Sì, sì, sì, Invece adesso scegliere delle stairs, ok? Delle stairs? Ok, ok. Che sarebbero le scale, perché non, non lo sapevo. Pavimento giallo, beh, buonanotte, giallo. Sì, pavimento giallo, però mi raccomando non farlo lì, ok? Esatto. sì, sì, sì, sì, sì. sì, sì, sì. Eh, esatto Però, Fai sì, il pavimento sta finestre Cioè boh. sì, sì, va beh, sì Va benissimo va benissimo. Va, va benissimo anche perché poi queste finestre alte Poi qua vai e fai Ah oh, che bella giornata oggi Una sì, distesa puoi le cose sì sì sì, sì, sì sì sì Assolutamente Puoi spiare Sì sì sì ma puoi spiare tutti qua Poi chissà chi spii tu Perché tu spii un sacco di persone No io spio. Non spio nessuno Spio tutti Quelli che vedo Ah bello Quindi mh, Cosa vuol dire? Sì, mi devo preoccupare? <ride> no Ma cosa, cosa ha fatto no. Gabri? C'è cioè, una lacrima? Ma scusami Non è un diamante oh, ma eh, come fa a far essere... È una, una goccia, cioè... Sì, è una goccia un po' strana, però vabbè, dai, ci sta... Allora, door... Door, mi raccomando, ok, perfetto... C'è una giusta porta, perché ragazzi, è importante, c'era una giusta porta... Per una eh, giusta... Sì. Una, una, una giusta casa, no, dopo tutto... Le nostre eh, case... La facciamo così... Come? Eh, scusa se ti interrompo, così però il il coso il sì, però se devi. no vabbè ma se te sei deficiente secondo me cioè secondo me tu hai qualche problema non so par ma infatti ma scusa mamma mia ragazzi perché va bene ok prova a dire le cose come dovevi dirle inizialmente forza dimmi, non so vai. fare non so fare qual è la tua domanda dimmi un attimo la tua domanda non la ricordo più bene grande comunque cioè, beh bellissimo no certo è una cosa veramente magica quella, quella che stai facendo tu esatto no, facciamo no, così sei... Hai rotto tutto okay. Vabbè fai tu il tetto Fai tu il tetto E comunque sì. io il tetto lo farei Ma scusa Stai copiando Gabby? No no Ma cosa no, ma dici? ma tu quando mai Io direi anche di metterci Qualche scaglia di diamante Così a volte no? Ci sta secondo sì, me Hai ragione Hai ragione Hai ragione Ci sta <ride> Questa è una casa un po' strabica <ride> Guarda c'è pure la bocca Beh. No vabbè Vieni da parte <ride> No, ma cos'è? Non è normale. Cioè, vabbè, ok, va bene. No, no, cioè, ci sta. Non, non dobbiamo uh, sconsiderare le nostre scelte. No, eh, ma assolutamente, assolutamente estetiche e non estetiche. No, ho scelto una musica paurosa. Ogni volta no. io. Devo, devo sistemare un attimo questa playlist. Che non va bene affatto. È okay. un po' bruttino, vabbè. Mi interessava questa cosa secondo te cioè, secondo Eh te... sì è la nostra casa Vabbè eh, però non sto parlando di questo in questo momento Piuttosto cerca di Di, di, di fare le cose bene E poi tv okay. Moderna <ride> tv qua. Ovviamente tu non sai ancora come si fa la tv vero la, la gif No non, non ho la più pallida idea Quanto sei ignorante però certo che tu sei Ha proprio un'ignoranza tale che proprio le ragazze eh, le... eh lo so lo so ma, ma parla alto! Come? Scusa, dai. No, io pensavo di parlar bene. Ero no. convinto di parlare bene. Ma c'è, cioè, allora, <ride> guardate, ragazzi, che non sembra, ma a ogni, vi ogni video io ogni Assumo. volta perdo la voce perché c'è qualcuno che parla male. Ogni volta, oh ma ogni volta, cioè di tu dici Sono sempre io, mi sa sempre tu, sempre tu, e tutta colpa c'è cioè, nel senso. Ogni volta, Dai. ma non Ufa. lo so. Non è, non è normale come cosa. Dovresti un attimo cercare di riconsiderare, non lo so, il tuo cervello, non lo so come funziona. Oh, poi Sì. ma davvero eh? Allora, cerchiamo di mettere anche una cucina qua. Tipo, io qua metterei uh, il, il fornello, eh, ci sta. Okay. Il fornello qua, eh, no, il fornello. Ho detto perché non ho messo il no, io... Dai, <ride> mettiamo il fornello. Qua. Sì, confida in me. Confida in sto cappero di vino. No, ma dai, ho detto questa cosa. Non lo so nemmeno. Vabbè, vabbè un angolino cucina così va bene. Anche dai, dai. Anzi, bene mettiamoci bene. anche il frigo. Sì, sì, sì. sì, Fried, sì. Friedge, eh, è importante il frigo perché poi dopo noi qua ci mettiamo tutte le cose più belle. Però dobbiamo scegliere quello buono perché dovete sapere che i frigoriferi si scelgono. Poi dopo si ammuffisce il cibo se prendiamo una cosa schifosa. Ecco, invece, tutti. Sì, esatto, invece se mettiamo una cosa fatta bene, un frigo buono... Poi è più bello, no? Ovviamente è più bello dopo. E poi, eh, poi... Se, se no, poi dopo che... Voi che cibo ci mettete nel frigo? Ve l'ho chiesto anche la scorsa volta, mi sa. Devo un attimo riconsiderare le, le domande che faccio. <ride> tipo, voi cosa ci mettete sul letto? Tipo, a volte? Perché io a volte sì, ho anche detto... Sì, io sul letto a volte ho tante cose. Ma, co ma cosa c'hai sul letto? Io non so nulla. Vabbè a volte eh. diciamo che ci metto Non lo so i dolci per dire Ho messo un frigo bar qua mm. <ride> Perché ho messo un frigo bar. Vabbè poi do... Sto dicendo ah, non lo so Ok perfetto no, da, Guarda cosa ho trovato La polvere, la polvere di diamante Bellissima Bella no, esatto bella. Hai, hai fatto bene No hai fatto bene A mettere la, pol la polvere di diamante no, io qua ci metterei Anche un po' di poster Sul muro Perché i poster Secondo eh, me sì, sì, di Si si no. tutto Tantissimo Ma tantissimissimo Tipo Avete mai visto Children of the corn <ride> Eh, oppure... Ah, posso... sì, famosissimo, lo conosco, sì, sì Ma sì, ma tutti lo conoscono Oppure... Non è vero, scherzo, ovviamente non l'ho mai visto Batman, Batman Tutti lo ah. conoscono, ragazzi Forza, suba chi Che cos'è non... Batman, scusa? Ma senti, stai zitto perché... Dai! No! Sto Cosa? Mettendo... Cosa? Ok, no, stavo mettendo musiche bruttissime, tipo quelle inquietanti che fanno paura, che fanno però... venire la. Sì, sì, sì, che fanno venire la cagarella. A te è mai capitato che ti venisse la cagarella? Raccontaci due eh beh... aneddoti, tipo a scuola. <ride> sì, mi è capitato. A scuola no, a scuola no, cioè. Come a scuola no? Cioè nel senso. No, la cagarella a scuola no, non è mai capitato. Ah, ma. Meno. chi è che è capitato? Dai, aneddoti? Ma insomma, eh, qua non dovrei. Cioè, nel senso, eh, su via, cioè nel senso, poi non, non ti dovresti vergognare affatto. E poi comunque non dovresti giudicare le persone che, a cui è capitato perché... Che comunque facendo così stai giudicando. No, no, ma cioè, senso Sì, sì, tu. No, no, la nonna, la nonna Gelsomina. Cioè, veramente, io non dai, so. No, no, quello. allora, io no, non. Vi voglio bene anche quelli che si sono. Cioè, che hanno fatto la cena. Vabbè, beh, lasciamo perdere. Perdiamo... <ride> perdere, dai, questa cosa, ecco, no? Ok, ho, ho esatto. messo un po' di cose qua. Molto belle. Molto belle. Eh, bello. Molto, bello, sì, sì, molto bello, si è riempita un po' la casuccia. Uh, mettiamo sì, anche una vuota. Tu sei letto, vuoto. Letto, I, letto. Però il, la tua testa è vuota in realtà. Il letto, ah, okay. il letto, eh, hai ragione. Ma sai dove lo mettiamo il letto? Sì. Oh, io l'idea del secolo. Qua. Di, così almeno tutti ci spiano. Tutti spiano. Ma no, no, è brutta privacy zero. Dopo, vabbè, ah, ho capito. Dove lo vuoi mettere? Scusami, Qua. Eh, però, sì, poi eh, è brutto? No, meglio. è brutto, è brutto. No, scusami, deve essere più nostra. Sì. Va sì. Bene. Diciamo, spostati, mannaggia. Eh, Mannaggia te Ok perfetto No no no è orribile scherzavo Mettiamolo qua <ride> che è meglio è dai andavo. Ok perfetto un letto singolo Più o meno dai Mettiamoci anche il comodino Tipo no Oppure mettiamoci tipo Puoi vedere mm, Cosa ti facciamo mm. mettere Ci possiamo mettere Scusa stai parlando basso tu come al solito no Scusa cioè perché dovresti un attimo ripeto Riconsiderare tutte le cose che stai facendo in questo momento Perché se no, poi dopo Dunis Urla male di nuovo come è già successo 30 volte eh, Sì esatto e... Lo so bene io E poi dopo è brutto urlare no perché poi perdo la, go la gola Sì proprio la gola la perdo Completamente guardate quanto viene carina Se io faccio così così e poi così Ok Guarda cosa ho pensato Di mettere anche i telefoni costosi Perché c'è una casa di davanti Deve essere costosa no? Hai ragione Hai ragione Dove, dove l'hai messo? Ho trovato un iPhone XS Mamma mia Guarda uh, che bello Uh, Che buono eh, Chi è che ce l'ha di voi Guarda, ne iPhone... Metto due iPhone XS Oppure Ditemi chi di voi ha L'ultimo iPhone l'iPhone 12 Pro Max che, Almeno da quando registriamo questo video eh, C'è l'iPhone 12 Pro Max Poi dopo non lo so E poi magari Tipo lo vedranno nel 2050 Ci sarà l'iPhone 3000 Vabbè, esatto Nel caso Ma ti immagini L'iPhone 3001 Sarà una rivoluzione Dal mercato nazionale Non nazionale Ma uh Le bambole che volano Persino Sì esatto Una bambola che vola È indemoniata Perché, Esatto Dovete sapere che a volte Le bambole possono essere possedute Annabel ce lo insegna bene No il film esatto, Lo sapete esatto, bene Poi esatto. cosa possiamo a aggiungerci modo, Eh quello là fa paura Poi cosa eh, possiamo sì. aggiungerci Possiamo aggiungere mm, ehm, Così Ah cose le, ve dire. le vending Ma chi è che non ha eh, In casa Dico allora in casa Vabbè, I ricchi sì. dai I ricchi ce li hanno E come le vending machine Tipo qua Ok la coca cola E poi questa Però Ok va bene va bene Però oh, abbiamo nascosto l'iPhone Una postazione un ragione. E Dove eh, ce eh, lo mettiamo eh, però eh, eh. Davanti alle finestre È un po' bruttino Ma stai parlando Ma no, è impossibile Io te lo sto dicendo eh. No mi sa che ti devo prendere un microfono a te Perché non, non, non è normale Allora dove scriva, come che Come si dice uh, Desk Desk uh, esatto. Desk Esatto eh, però Bravissima. una scrivania più bella Non così Perché una colorata Allora no anzi Facciamo così Ho oh, io l'idea del secolo Ci mettiamo Usiamo sempre le cose della Cryfish Che sono tutte colorate e Più belle Ok quindi Sì sì sì Ok perfetto Ora allora usiamo Prendiamo una scrivania rossa E poi dopo prendiamo Il computer Magari ce lo prendiamo il computer. Oh, ok guarda. hai fatto anche, bene anche E anche la stampante Perfetto E poi qua ci mettiamo Questa cosa qua Eh ma Davanti Io l'ho trovato questa Non è carino Ma Beh. no È che è tutto triste E scolorato come okay, si apre sto coso? Come no, Come ti, devi ti devi shiftare. Ma no, non sai fare niente. Ma stai parlando, no, par io ti giuro, stai parlando basso. No, cioè, dai cioè, non è possibile. ancora, ma alza la voce, non abbass abbassarla se te lo sto dicendo. Mamma mia, cioè, veramente. Urla, cioè parla più alto, no? Parla, forza. Ma se, ma se urlo dopo la fine, lo sai. Urla? Non posso urlare. Ora stavi parlando bene, ok, ora è diverso. Ma poi chi, perché okay. non, non puoi urlare Veramente tutti sa, possono urlare nella vita Cioè chi è che non può urlare nel 2021? No, io non posso urlare Abbiamo finito Drin, Non proprio va bene va bene ci sta Sposta Gabri No come non proprio okay. Lì, No, Ci sta ci sta guarda è, è. L'esterno l'esterno non mi convince ecco L'esterno vabbè, vabbè abbiamo finito L'ho senso... spostato Sì Allora Eh Gabri... sì no non ho finito Non ho finito Non, non importa assolutamente anche perché eh, poi dopo Ormai sì. Eh esatto ormai Eh ma io devo finire Vabbè credo di aver finito ora Drin la campanella è suonata Possiamo faccio iniziare. Un trucco, eh, faccio un trucco vai fai il trucco vediamo e il caldo, trucco caldo. di magia ecco ah perfetto allora dopo iniziamo, ad, iniziamo casa. dalla nostra no. cosa forza vieni stupido ignorante allora, Arriva, guarda, arrivo arrivo la nostra casa come puoi vedere dall'esterno è molto bella perché sembra una m <ride> Però fai eh, l'ho <ride> e poi dopo uh, ma guarda... che finestre <ride> Sono molto belle, però soprattutto qua è molto pieno di dettagli Ci sono da considerare i dettagli E poi qua c'è la polvere in diamante molto Ok, abbiamo sì, finito Sì, però ho un solo letto dormito in questo <ride> Beh, no, Io non dormo con nonno Cioè questa è la casa mia perché è molto più ricca allora, casa tua, devo dire, molto carina allora, Oh, C'è pure il secondo piano Eh sì Wow! Arrivo, io sono rimasto un po' indietro, arrivo subito Eccomi Però secondo me qua. Te sei deficiente perché io ti ho detto di usare i, i comandi E invece cos'è che hai usato? Cioè hai, hai usato sì. sempre gli stessi colori il, il, co, il coso è orribile Eh ma no. poi è brutto. No, Gabri usa e cavolo di colori Prima e ultima volta che Ma mi... no, ho una cassaforte <ride> E eh, è così è colorato No, non è abbastanza colorato Dovevi usare il giallo che ci sta bene con il, il blu Oppure il rosso che ci sta bene con il blu Che brutto n lo, Se permetti lo decido io se è brutto oppure no Quindi la prossima volta ult Mamma, Gabriel, Non dire, non tiro, son Ah Mi nervosisco eh, più che altro che è un po' buia, cioè non c'ha finestre Ripeto, è io... Vabbè, eh, questo è un altro conto. Poi io ho, ho la luce, quindi va bene, anche se è buia, non importa. Però è vero, non ha finestre. E eh, eh, non ha cosa... avuto tempo. Questa è una cosa da considerare. Eh, o meno, è o meno. Ultima volta qua che salgo qua sopra, c'è il letto, la scrivania con la postazione, è molto bella. Dai, ci sta. Ok, ragazzi, noi speriamo che vi sia piaciuto anche questo video. Molto bellino, molto carino, ciao. Uh, dall'esterno, però è molto bella quella di Gabri, dobbiamo, sì, do esatto. do dobbiamo metterla. Oops. Non so che ah, però ricordo, non è no. esplosa. Che, che tipo di problemi no, hai tu? No, non lo so. Vabbè. Eh, sì. Le scoregge eh, votate mi raccomando nei commenti mettete un emoji uh, più, più non lo so mettete una lacrima nei commenti se volete vedere questa di Gabri invece mettete un diamante se volete, se volete votare invece questa di Doom ma la di mia serie. è un diamante non è un diamante questo <ride> no non è vero la tua è una lacrima appunto Noi, ragazzi, ma non è vero ci vediamo al prossimo video ciao ciao, ciao.